Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in una nuova sfida qui su Fortnite. Stavolta concludiamo la nostra serie di sfide sui personaggi di Naruto e faremo infatti la sfida se trovo Sakura o Kakashi e il video finisce. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno e di scrivere anche nei commenti una vostra sfida che volete che io faccia. Non a caso ragazzi vi ricordo che nello shop sono ancora disponibili le skin di Naruto. Se volete acquistarle vi ricordo di inserire nella sezione supporto a un creatore il mio codice creatore, così ogni volta che farete un acquisto mi farete rispondere. Ricevere una piccola percentuale. Ma ora lanciamoci nei game. Ok, ragazzi, ultimo video alla ricerca di personaggi di Naruto: dato che ormai ci mancano solo come avrete letto dal titolo, Sakura e Kakashi. Che ho deciso di inserire nello stesso episodio perché in realtà le skin di Naruto sono uscite da un po' e Kakashi e um, Sakura non sono personaggi molto, molto, molto usati, di conseguenza potrebbe essere anche troppo difficile trovarli. D'altra parte, noi non ci perdiamo d'animo, cerchiamo di vincere come al solito il nostro game senza fare troppi casini e dare troppo nell'occhio. La Speranza di non trovare i personaggi in questione e let's go. E stava già finendo malissimo. Che bella notizia! Direi di curarci un attimo col Medikit perché non è uno start proprio al massimo, avere 55 di vita. Sento qualcuno? Ok, let's go. Ah, eh, tra l'altro, si sta facendo feitare Vabbè, noi ignoriamo la cosa. Facciamoci i battacci nostri, boys. Uno stava lì sotto, ragazzi. Sembrava quasi un bot ma stava sparando a qualcosa Qualcuno in zona ci deve essere Quindi non perdiamo la concentrazione Uh Questa è un'ottima notizia E andiamo così Cavolo Uh questo è la bella roba ragazzi, è tutta roba nostra ora, dai facciamo cambio, andiamo molto safe Quasi quasi mi prendo il rampino Come vi avevo detto ragazzi, neanche l'ombra di Sakura e Kakashi, molti meno persone li stanno indossando quindi E lì c'è gente, lì vedo casini e gente Tra l'altro ho sentito anche gente troppo vicina per i miei gusti Ricordiamoci che noi nel peggiore dei casi possiamo sempre utilizzare delle jump Ok Curiamoci subito A posto E mi serve decisamente Il suo shockwave granite launcher La gente lì è ancora lì Gli possiamo mettere molta ansia per come sta messo Andiamocene dai Cavolo non so se avete notato Quanta gente c'era Ma credo barca macchina E un tizio sulla safe erano in tre tra l'altro che si sono scontrati all'Appro. Che cavolo è successo, ragazzi? Scandaloso? Che casino, signore. Era Joe Wicker, ragazzone. God. Devo subito scendere ragazzi È quasi un uno contro uno Sta so solo una persona che rompe un sacco Ma so già dov'è l'altro Sono veramente in una pessima situazione Mi andrà bene però un po' questa copertura Fortunatamente Mi darà un attimo di tregua Specialmente perché sono in safe Ok Ok Un attimo di tregua ragazzi Perché lui deve sfondare diverse strutture Ma io lo shockwave launcher Quindi sta dalla mia la situazione per il momento Ok per ora devo supporre che lui abbia molta più vita di me Cosa molto probabile tra l'altro Ma non ha capito che io sono Cosa ha fatto? Ehm, mi sa che il compare non aveva capito che io fossi uscito Però abbiamo vinto Senza trovare Sakura e Kakashi GG Ok ragazzuoli, vediamo un attimo Il secondo tentativo potrebbe andare pe peggio po Meglio Cioè dipende da quello che vogliate che accada Però secondo me va and andrà meglio ecco Uh, credo che questo set vada più che bene 1-2-3 1-2-3 Dobbiamo sparare al tizio A lei? No? Che brutto timing che ho avuto Oh Naruto Vabbè Meglio Naruto che qualcun altro <ride> Sto così Già però la sfortuna si avvicina Eh c'è il personaggio di Naruto mm. Che fosse un avviso Chissà Mi è andata molto bene perché aveva il combat, eh? altrimenti già sarei morto. Raga sta arrivando qualcun altro con le granate. Ammo. No! Sakura! No!